Ciao a tutti e buona quarantena, ho pensato a una serie di compiti di attivazione che vi possono essere utili per eh, riflettere in questo, in questo periodo e gestire lo stress. Il primo compito eh, è quello di imparare a gestire il tempo individuale, prendetevi un'ora del vostro tempo chiedendo anche aiuto al partner per fare delle cose che riguardano voi e voi soltanto. La possibilità di eh, spezzare questa routine forzata è fondamentale. E annotate all'interno del diario per quali, quali sono i motivi per i quali eh, prendete il vostro spazio, che so per leggere un libro, per guardare un film o altre cose eh, creative o di riposo che vi vengono in mente e delle quali avete bisogno. La seconda cosa, dialogare con i vostri figli adolescenti. Eh, capire quali sono le uh, paure, quali, come stanno vivendo questa uh, quarantena eh, e per quali cose sono uh, preoccupate e come stanno gestendo il loro tempo. Terzo compito, dialogate in coppia per conoscervi meglio soprattutto in questo periodo. Uh, quali sono le cose che mi fanno stare bene? Quali sono le cose che mi fanno stare male? Come mi posso reinventare come famiglia? Uh, ad esempio facendo delle cose insieme cucinare se non abbiamo mai fatto insieme disegnare um, o tutto qua, quello che di creativo vi viene in mente ultimo compito di attivazione capire quali sono i litigi futili che sono generati dal momento di convivenza forzata che stiamo vivendo unito allo stress per altro che, che, che, che, che è altro dal litigio in sé, ma che è una condizione di stress interno legata alle paure per il coronavirus e per tutto quello che ne consegue, e annotare quali sono questi eh, litigi per avere la possibilità di, eh, per avere la possibilità di eh, tenerli a freno. Vi auguro un buon lavoro e spero di vedervi presto.